Ciao, sono Olivia, oggi voglio farvi vedere la mia rifinitura preferita, la cuscitura francese. Qualcuno lo chiama anche cuscitura inglese. Questa cuscitura è semplicissima da fare e molto resistente. Il margine di cuscitura rimane nascosto tra due cusciture e risulta quindi perfettamente rifinito, sia sul dritto che sul rovescio del tessuto. È il tutto senza tagliacusce. Vi serve solo una normale macchina da cucire con un punto dritto e un ferro da stiro. E alla fine del video vi mostrerò come nascondere la cucitura francese nell'orlo. Ed ecco come si fa. Con questo tipo di cucitura abbiamo bisogno di un margine di cucitura leggermente più grande del solito. Secondo me sono perfetto 1,4 cm. Per prima cosa mettiamo i due tessuti rovescio contro rovescio così che il dritto del tessuto rimanga all'esterno. La prima cuscitura va fatta con un semplice punto dritto con un margine di cuscitura di 7 mm. A volte è un po' difficile cucire con un margine di cuscitura così stretto, soprattutto con tessuti sottili o scivolosi, perché i dentini di trasporto della placca non riescono a prendere bene il tessuto e quindi non viene trasportato correttamente. Per evitare questo mettete il tessuto completamente sotto il piedino della macchina in modo che i dentini siano coperti e poi mettete l'ago nella posizione a destra in modo da cucire alla fine con 7 mm. Fate una cuscitura dritta e ricordatevi di fermare l'inizio e la fine con un punto indietro. Ora dobbiamo tagliare il margine di cuscitura fino a 3-4 mm. Appiattite la cucitura appena fatto con un ferro da stiro in modo che sia ben piatta e poi stirate il margine di cucitura verso un lato. Questo passaggio è molto importante perché evita che in seguito si formino piccole piegoline. E a questo punto pieghiamo il tessuto in modo che il rovescio sia all'esterno e il dritto all'interno. Fissato tutto con dei spilli. E ora facciamo la seconda cucitura. In sostanza, quella definitiva. Anche qui con un punto dritto con un margine di cucitura di 7 mm. In questo modo il bordo tagliato di 3-4 mm è racchiuso tra le due cuciture. Fissate anche qui l'inizio e la fine con un punto indietro. Questi due passaggi dovete fare rapidamente per evitare che il tessuto si sfilacci troppo mentre cucite. In questo modo il tessuto viene stressato poco e non ha il tempo per sfilacciarsi, in modo che appare pulito e senza frange. E anche in trasparenza si veda una cuscitura regolare. E ora stiriamo di nuovo. Per prima cosa stiriamo la cuscitura finita in modo che eventuali irregolarità siano appianate. E dopo stiriamo il margine di cuscitura verso uno dei due lati. In questa maniera avete una rifinitura molto elegante, resistente e non avete bisogno della tagliacucche. Può capitare che due cuciture alla francese si incontrino. In questo caso dobbiamo sempre rifinire completamente la prima cucitura e solo allora possiamo fare la seconda. Praticamente, dopo aver finito la prima cucitura, mettiamo di nuovo il tessuto rovescio su rovescio ovvero la parte del dritto è all'esterno, cuciamo con un margine di cucitura di 7 mm e tagliamo il margine fino a 3-4 mm. A questo punto giriamo in modo che il tessuto si presenta dritto contro dritto, ovvero il rovescio all'esterno, mettiamo qualche spillo e cuciamo con 7 mm di cucitura. Alla fine stiratelo e il gioco è fatto. Facciamo la stessa cosa per gli angoli esterni. Innanzitutto rifinite completamente la prima cuscitura e solo allora cuscite il secondo lato. Tagliate il margine di cuscitura fino a 3-4 mm e tagliate in diagonale l'angolo. Girate tutto e tirate fuori bene l'angolo. Prima di fare però la seconda cuscitura, ripiegate il margine della prima cuscitura come vedete nella foto. Ora fate la seconda cucitura e girate il tessuto. In questo modo anche l'angolo è perfettamente rifinito, sia sul dritto che sul rovescio. E ora la cucitura alla francese nell'orlo. Esistono due modi per ridurre lo spessore della cucitura francese nell'orlo, in modo che sia ben piatto e non faccia troppo spessore. Il primo modo è un'opzione veloce. In questa modalità stirate l'orlo nella larghezza giusta. Ora fate un piccolo taglio nel margine di cuscitura esattamente là dove è la stiratura. Fate però attenzione di non tagliare la cuscitura. Poi stirate la parte inferiore del margine verso l'altro lato. In questa maniera il margine di cuscitura si distribuisce su due lati e non fa troppo spessore. E ora il secondo metodo, e secondo me anche il migliore. Innanzitutto stirate l'orlo e segnate con uno spillo il punto in cui termina l'orlo. Quindi fate un piccolo taglio circa 5 mm sotto lo spillo. Ora rifilate la cuscitura francese che si trova nell'orlo fino a 3 mm. Poi con un ferro da stiro aprite la cuscitura appena tagliata. E infine piegato l'orlo. In questo modo i strati di tessuto si riducono e l'orlo si presenta bello piatto. E in conclusione ancora qualche consiglio. La cucitura alla francese è adatta soprattutto per cuciture dritte, curve leggere o nei angoli esterni. Questo tipo di rifinitura non è invece adatta per tessuti grossi e pesanti, poiché la cucitura diventerebbe troppo spessa. Ma se volete farlo lo stesso, ad esempio per le borse sfoderate, vi consiglio di fare un margine di cucitura leggermente più grande. Dopo la prima cucitura ritagliate i due margini a due diverse dimensioni, in modo che diventi un po' più piatto. Le cuciture alla francese sono molto difficili da scuscire e anche molto noioso, quindi bisogna essere sicuri che l'indumento vada bene altrimenti conviene imbastirlo prima. E alla fine, molto brevemente, come fare la falsa cucitura francese, che in realtà viene utilizzato molto raramente. Capita però che alla fine si decida in dopo, cioè quando la cucitura è già fatta, che la cuscitura francese sarebbe stata la scelta migliore. In questo caso possiamo ancora ripiegare i due margini di cucitura verso l'interno e cucirli insieme con un punto a mano. È tutto qui. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo e se volete vedere altri di questi video iscrivetevi al mio canale. Adesso divertitevi a cucire e ci vediamo al prossimo video. Ciao!